di primavera legate al cinema mentre invece la giornata di autunno legata al teatro e quest'anno eh, facciamo lo spettacolo The Dungeons of Power di Ragioni a Relliar che è una delle opere meno rappresentate perché è tra le più complesse. Non recitano una parte ma recitano se stessi con le parole di uno dei più grandi poeti di tutti i tempi. deruttate fino a sommergere i nostri campanili fulmine e saete più veloci del pensiero bruciate la mia testa bianca e tu tuono appiantisci la terra rotonda Esterni agli uomini ingrati. Ho deciso di dividere il mio regno in tre e avviarmi alla morte, sgravato dai pesi della corona. Assegnerò un terzo del regno ad ognuna di voi. Perciò, ditemi, figlia, chi di voi mi ama di più? Gonerilla, tu che sei la più grande, God. a quello già dato a tua sorella. Niente. Come niente. ogni mia cura paterna nei tuoi confronti ed ogni legame di sangue che ci unisce d'ora in poi sarai per sempre estranea al me e al mio cuore avrò più pietà di chi mangia i propri figli per saziare la propria fame di quanta ne avrò per te che un tempo un tempo è Tu, che hai paura di governare, che dici di provare dolore, dolore. Guarda il nostro re, morto di dolore, Cordelia, morta, mio padre, morto. Quanto dolore. E chi sono io per governare? per governare tutto questo. Noi dobbiamo accettare il peso di questo triste tempo. Dobbiamo dire ciò che sentiamo dentro e non quello che ci conviene dire. I vecchi, i vecchi hanno sofferto così tanto che noi giovani non vivremo tanto a lungo per provarlo. Non vivremo tanto a lungo per provarlo. Non vivremo tanto a lungo. Non tanto a lungo. Io. Io sono il re! Io sono il re! Sono il re dalla testa ai piedi! Io! Qual è la tua colpa? L'adulterio! morire per adulterio, io ti faccio grazia della vita le donne le donne sono come animali proprietà del demonio dalla vita in giù sono come centauri e nell'inferno le tenebre e la puzza le mie figlie le mie figlie generate tra le suola legittime il figlio bastardo di Gloster e più fedele a suo padre delle mie figlie io io sono il re io sono il re io io sono il re io io sono il re, io, io, io sono il re male. Persino il cane del mio nemico, quella notte sarebbe stato il mio focolare. Voi invece siete qui, in questa caverna con i porci. Padre, è un miracolo che la vostra vita e la vostra mente siano sane. Questo padre, ridotto bambino dalle figlie, non mi riconoscete? Sono io, Cordelia. Vi prego, beneditemi, Padre. Ancora di più se vi sposasse, spesso chi scherza si dimostra profeta. Ehi, ehi, non mi state mica dicendo che fra voi ed Edmund. Mm, non sto bene, altrimenti risponderei. Intendi godertelo? Non sta a voi dire che non posso. So, sorella mia, che siete gelosa solo perché fra voi e Edmund c'è del tenero. Stai zitta per Tauca è tutta una forza muori Piangere. le due In prigione, solo tu ed io. Insieme canteremo come due uccellini in gabbia, e quando tu chiederai la mia benedizione, sarò io ad inginocchiarmi a te ed implorare il tuo perdono. Vivremo ridendo, scherzando, ci racconteremo antiche storie e parleremo con i poveri malviventi della vita della corte, di chi è dentro e di chi è fuori, di chi vince e di chi perde. E all'interno delle mura di questa prigione vedremo il susseguirsi di sette di potenti, di partiti, che s'alzano e s'abbassano come le maree. Sotto l'influsso della luna Sei bene a sentire, zietto Mostramenti quel che hai Parlamenti quel che sai Prestramenti quel che devi Da cavallo più che a piedi Sante più di quanto credi Metti più di quel che levi Lascia le donne in cantina Salta a casa, sei. Così vorrai per il bimbino mio? Ti dico 10 per ogni ventina? Sai zitto, qual è la differenza tra un matto dolce e un matto maro? No, ragazzo, dimmela. Quel signor che ti chiede il consiglio di dar via le tue terre per follia? Venga a far coppia con me, la parte è a te. E con l'oggi matti a un matto dolce e un matto malo. Uno invece di buffone, e qui l'altro, e quello lì. Mi stai forse dando del matto, ragazzo? Tutti gli altri titoli li via. Con questo sì, ci sei sì. Tu parlami di quel che ho parlami di quel che sai E ti devi Niente Niente padre Padre io non posso dire di amarvi più di qualsiasi altra cosa al mondo. Non posso mettere il cuore nella mia bocca. Io vi amo come una figlia dovrebbe amare un padre. Né più, né meno. Padre, voi, voi mi avete cresciuta. Mi avete allevata voi mi avete amata ed io io ricambio il vostro amore padre Metà del mio amore dovrà andare alla persona al mio fianco. Padre. Padre, credetemi. Io sono vera. Perché? Perché devo sottostare ai voleri della gente? Solo perché sono più piccolo di mio fratello. Mi chiamano bastardo. Mi chiamano ignobile. Ma io sono nato da un amore vero. Non da un amore consumatosi tra lenzuola pigra e sporchia. Mio fratello Edgar è il figlio legittimo. Che bella parola. Il Le G. T. Mo. Beh, se riuscirò nel mio intento. Il bastardo supererà il legittimo. Natura, tu sei la mia unica dea. Tu sei l'unica che venero. È l'ora che ti schieri dalla parte dei tuoi figli bastardi. le tempeste, come mendicanti, con parole lunatiche e preghiere chiederò la carità. Povero Tom, ma almeno lui è qualcosa. Io Edgar. Urlate, urlate, siete uomini di pietra. Avessi io il vostro potere, lo userei per far cadere la volta del cielo. Cordelia, Cordelia, sei morta, nemmeno un respiro. Perché un topo, un cavallo, un cane hanno vita? E tu nemmeno un soffio. Lei se n'è andata e non tornerà più. Cordelia, guardatela. Guardatela. Lei non torna mai più. Mai. Mai. Mai più. che decise di dividere le sue ricchezze nelle sue tre figlie. Così le convocò e chiese loro quanto amore provassero nei suoi confronti. Fu la volta della figlia più grande, Gonerilla, che disse di amarlo più di ogni altra cosa al mondo. Il re decise che era cosa buona e giusta e le diede un terzo del suo regno. Poi venne la volta della seconda, Regano, e disse che lo amava quanto la sorella, ma in più avrebbe rinunciato ad ogni gioia per il suo amore credisse che era cosa buona e giusta che ne un altro terzo del suo regno. I gussi eretti mattina, terzo giorno. <ride> Infine sulla volta di Cordelia, la più piccola, la figlia preferita del re. E lei rispose con le parole più belle d'amore che qualcuno possa dire. La Come? Yeah. la caccia dal regno e la ripudio per sempre come figlia. Da qui ha inizio la tragedia. Ah, una tragedia? Quindi, Quindi muoiono muo tutti. No, no, no, alla fine uno rimane vivo. Edgar. Perché non muore? Perché Siedella è fedele alla corona E alla morale Elisabettiana. E voi non lo sapete? Lo detto questo postolista Cesano. Una sottodrama shakespeariana. Una sottodrama? Sì, è lì la per... storia in cui John un conte Gloucester con i suoi due figli, Edmund ed Edgar. E uno dei figli, Edmund, è un figlio naturale, quindi illegittimo. E vuole eliminare il fratello per ottenere il potere che gli spetta. Perciò trauma per mettere il padre contro il figlio. È un tradimento contro il fratello e contro il padre. Usa la menzogna per raggiungere i suoi turbi scopi. Menzogna. Sì, sì, Shakespeare ci vuole far capire che l'uomo è disposto a tutto pur di arrivare al potere, persino di mentire. Ma io non dico mai nulla. <tose> ma ma <tose> ci fai caso, i personaggi di Shakespeare si vestono, si svestono e si travestono. E a te chi te la mette? Ma of course, me lo no. detto la Cesare. <l> <tose> Dai ragazzi, continuiamo con la storia. Dicevamo, Edmund trama contro il fratello Edgar Edgar è costretto a scappare nel posti fondamentale dovolato e si finge anche matto o forse lo stava diventando per artabello ma nel frattempo Relia non ha più un regno e decide di andare a vivere dalla figlia grande Conary ma le cose non vanno come lui pensa infatti Conary non sopporta affatto la sua presenza e i suoi cento cavalieri tant'è che inizia a trattarlo persino come un vecchio rimbambito tanto da metterli contro anche la servitù allora il re decide di andare a vivere dalla seconda figlia regala Ah, va bene, allora a posto? no, no, no. no. no. Sì. purtroppo il re, nemmeno qui trovo un clima molto piacevole. La situazione è la stessa, anzi peggiore. Infatti la seconda figlia è d'accordo con Bone. Il re decide quindi di andare in ramingo dei coffri e abbandonare le figlie. Insieme al suo servo Kent e al matto. Ah, c'è certo, il tuo matto? Sì, le sì. dicendo, non ti ricordi lo dove fare ma lì, nel frattempo, è solo tempesta. Ci sono buoni, furbi, pioggia. Ma il re non se ne dura. Perché il dolore è tanto grande che la tempesta non è nulla. Di portarla in una capanna per ripararsi. E il caso vuole che qui il vecchio re, Lear, ormai demente, incontri Edgar, un giovane che si finge demente. E eh sì, se i discorsi. Nel allora. tempo nel castello, Edmund riesce a entrare alle grazie delle due sorelle, entrambe innamorate di lui. wow, wow, wow c'è dei gossip! Eh? Alice! Allora. E diceva, accusa anche il padre di tradimento. E il padre Grosser vengono cavati gli occhi e viene scacciato via. A questo punto fugge nelle campagne e qui incontra Edgar. E gli chiede di condurlo sulla scogliera di Dover per suicidarsi. Perché vuole suicidarsi? Perché ha capito che anche suo figlio Edgar, l'unico di cui si fidava, l'ha tradito. Lui non trova più un senso allo vita. E da cieco, per la prima volta, vede davvero. Ed è qui che Elba e Gar si rivela. E Gloster, per la gioia di aver ritrovato il figlio e eh, essersi riconciliato con lui, muore. Ah, fuori il primo. Io avevo detto che era una fratelli. E' una Intanto, in Inghilterra, sopraggiunge l'esercito francese. E Cordelia si occupa di cercare il padre. Perciò manda un messaggero. Ma l'esercito francese viene sconfitto dall'esercito delle sorelle. Da Edmund. Relia e Cordelia vengono imprigionati. E così si ricongiungono padre e figlia. Nello stesso momento, Edgar, dopo la morte del padre, Foster, si reca al castello e sfida in duello il fratello Edmondo, uccidendolo. Fuori due! <tose> la fidanzata e le due sorelle, venute a sapere della morte di Edmund, si uccidono a vicenda. E vai che le due sorelle non hanno ma non è fronte, ma non, non l interzia. L interzia. L interzia. Edgar ancora non sa che Cordelia è morta. Ma come Cordelia? Era l'unica che non va davvero Si, sì, sì, eh? Cordelia muore perché Edgard manda qualcuno ad ucciderla Fingendo che si trattasse di un suicidio E Relia, venuta a sapere della sua morte, muore anch'esso eh no, io no, entro da gusto, ma scusate, ma come si fa a Quindi adesso sono morti tutti? No, no! Ti ho già detto all'inizio che uno rimane vivo: Edgar. Ed ora tutto il potere è sulle sue spalle. Poveretto, pensa che mai di chi era. Dicevo, e così diviene re morale elisabetiana trionfa. Io comunque questa storia ancora mica l'ho capita. Alice, non sono tanto le trame, ma le parole di Shakespeare.